Signor allora, Io vorrei iniziare questo intervento leggendo l'articolo 6 dei patti parasociali. Le procedure di regolamento del personale vengono effettuate dopo l'applicazione della clausola sociale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qui c'è tutta quanta la discussione che abbiamo fatto oggi delle normative... De previste dal, eh, dalle disposizioni previste dalla normativa vigente. Ora, nella discussione di oggi, eh, le opposizioni che oggettivamente hanno fatto un teatrino eh, su questa clausola sociale, ci sono venuti a dire, ci sono venuti a dire che eh, bisognava necessariamente presentare un emendamento. Noi pur di approvare oggi questa delibera, nell'interlocuzione, abbiamo anche immaginato dire ok, possiamo anche votare a favore di un certo tipo di emendamento, poi eh, gli uffici ci dicono, guardate che questo mette in rischio la gara allora una forza responsabile, che cosa fa? Dice no a questo emendamento, uno perché c'è l'articolo 6 dei fatti parasociali e due, due perché non mettiamo a rischio Silenzio. la gara e il, il teatrino che è stato fatto oggi che credendo Silenzio. di tutelare i lavoratori cambiando una, una frase nel contratto di servizio non era reale, non era reale, anche perché noi non possiamo far altro che rispettare la normativa vigente, non possiamo fare altro oltre questo. Ora, questa storia è iniziata oggettivamente parecchio tempo fa. L'anno scorso abbiamo presentato una delibera, c'è stato l'autorità garante del mercato che ci ha fatto delle osservazioni. Noi l'abbiamo ritirata in autotutela e a quel punto è iniziata una interlocuzione con, con l'autorità garante del mercato, eh, incontri, eh, abbiamo fatto eh, vari, vari rapporti ci sono stati con l'autorità garante del mercato. Ora, il parere dell'autorità garante del mercato è arrivato il 6 luglio il 6 luglio di quest'anno, che poi abbiamo iniziato, abbiamo ovviamente chiesto anche il parere all'ANAC, nel momento in cui noi abbiamo chiesto questi pareri è perché vogliamo tutelare i lavoratori e vogliamo essere assolutamente certi di quello che Silenzio. noi stiamo facendo. La gara, a oggetto, la gara a doppio oggetto è un sistema che tiene unito un perimetro e salvaguardiamo le persone che stanno dentro quel perimetro, noi vogliamo che la qualità del servizio sia buona per la città ed è per questo che salvaguardiamo il perimetro delle persone che offrono questo, questo servizio io dico una cosa, oggettivamente ci siamo trovati ad arrivare all'ultimo giorno, una cosa che effettivamente eh, ci siamo, i, i tempi con i quali abbiamo affrontato questa, questo questa delibera ha fatto sì che arrivassimo all'ultimo giorno. Noi nella giornata di ieri ci siamo trovati a dire che facciamo, andiamo avanti col bilancio oppure mettiamo prioritariamente i lavoratori e il servizio della multiservizi. Noi questo abbiamo fatto oggi. Sì, effettivamente andiamo a provare il bilancio con un giorno di ritardo è vero che rispetto a quello che è stato fatto negli anni precedenti che i bilanci venivano approvati con otto mesi di ritardo con sei mesi di ritardo noi questa volta lo approviamo con un giorno di ritardo perché Perché vogliamo salvaguardare i posti di lavoro perché vogliamo salvaguardare i multiservizi questo è il motivo per cui oggi abbiamo bloccato i lavori perché diamo priorità a multiservizi questo per cui questo non viene colto dalle opposizioni che hanno fatto una opposizione strumentale sulla clausola di salvaguardia, facendo credere che se no i lavoratori non vengono, non vengono salvaguardati. Ebbene, so che anche nella giornata di ieri sono girati dei messaggi dove dicono che i lavoratori non potranno lavorare più di otto mesi. Falso. Questo è falso, lo dico da qui, è falso. Per cui noi ci apprestiamo... A votare una delibera perché il lavoro è stato lungo, ma è stato lungo perché l'abbiamo voluto approfondire fino in fondo: fino in fondo, per fare il lavoro fatto bene, salvare il lavoro e la qualità dei servizi. Questo è il nostro obiettivo. Grazie.